Con la, con la scrittura di Gadda si è, è sviluppata intorno ai vent'anni, diciamo intorno ai miei vent'anni, quando lessi per la prima volta quel formidabile libro che è quel pasticciaccio brutto di via Merulana, che è stata la prima, la prima lettura gaddiana e in qualche modo è stata la lettura che ha cambiato un po' il, il mio sguardo sulle cose. È stata una di quelle letture che mi auguro possano avvenire nella vita di chiunque che determinano un piccolo grande cambiamento proprio nella, nella rotta e da quella lettura eh, nata appunto intorno ai vent'anni si sono sviluppate in maniera vorace, appassionata e con una grande gioia e un grande divertimento le, le successive letture da, dai primi racconti all'altro grande capolavoro naturalmente che è la cognizione del dolore Fino ad esplorare un po' tutta la miniera così inesauribile e vasta della produzione gardiana, soffermandomi a un certo punto su, diciamo, su quello che a mio avviso è un materiale fondamentale per la comprensione dell'opera di Gadda, che è il giornale di Guerre e di Prigionia, che è un materiale a tutti gli effetti preletterario, cioè Gadda scrive, sono i taccuini che Gadda scrive durante la sua partecipazione al primo conflitto mondiale dal maggio del 1915 al gennaio del 19 quando ne esce ma che contengono da un lato già una lingua scintillante e cristallina pur essendo scritta diciamo, in condizioni di fortuna, molto spesso d'emergenza in trincea o durante l'addestramento e dall'altra raccontano secondo me molto di quel cuore segreto che è un po' il mistero della scrittura gabbiana cioè in quei diari si annida quella ferita originaria ehm, che credo abbia determinato in maniera abbastanza decisiva allo scatenamento di questa lingua eh, fenomenale che esplode nel Novecento italiano illuminandolo a giorno e che nasce proprio da, credo da, da una ferita, insomma da una cognizione del dolore Dopo, dopo, un po di anni, dopo, dopo un po' di anni che frequentavo la scrittura di Gadda da lettore in maniera così felice e appassionata eh, ho pensato mh, abbastanza presto che questa lingua era una lingua che si faceva teatro eh, naturalmente, Gadda non scrive mai direttamente per il teatro eh, a parte diciamo un piccolo diciamo un piccolo dramma che nasce come radiodramma in realtà ma pur non scrivendo mai per il teatro in maniera diretta diciamo il tre quarti della produzione gaddiana è teatro allo stato puro da un certo punto di vista la stessa vita di Gadda la stessa esistenza di Gadda il suo stesso carattere è un carattere fortemente teatrale nel senso più alto del termine e quindi quando alla fine degli anni 90 primi anni 2000 ho iniziato a pensare a questo progetto eh, che poi prenderà il nome di Gadda e Pasolini, Antibiografia di una nazione, cioè l'idea di fare una specie di mappa cromosomica dell'Italia e degli italiani per capire un po' meglio che cosa era accaduto a questo paese, come mai eh, ci eravamo ritrovati, a vivere in un paese chiamato Italia che stentavamo a riconoscere eh, ho pensato che le parole di Gadda da una parte e quelle di Pasolini dall'altra messe insieme e portate in teatro potessero, a, potessero aiutarci a tracciare una rotta un po' più stabile diciamo, del, del, della storia del Novecento Italiano è nato quindi questo progetto che ho condiviso interamente con quel grandissimo uomo di teatro, di poesia e di cultura che è stato Giuseppe Bertolucci che mi ha accompagnato con la, sua, così, con, con, con la sua dolcezza e con il suo entusiasmo in questo cammino e da questo progetto è nato l'ingegneria la guerra o della tragica storia di Amleto Pirobutiero anche questo è uno spettacolo che nasce diciamo, attraverso studi successivi ho iniziato a lavorare sui diari di guerra di prigionia, poi su Eros e Priapo li ho portati all'interno del Museo della Fanteria di Roma in mezzo ai cannoni, alle, alle divise, alle medaglie diciamo nel, nel luogo, nel, nel, tempio, nel piccolo tempio del, del patriottismo eh, li ho fatti transitare a 2400 metri sulle vette dell'Adamello accanto alle trincee dove era stato Gadda insomma attraverso tutta una serie di studi e attraverso, soprattutto attraverso eh, la lettura della cognizione del dolore, una lettura no, molto attenta e, e che in un primo momento era finalizzata la messa in scena della cognizione del dolore, poi attraverso questo passaggio ho capito che invece la cognizione doveva essere il testo fantasma di questo spettacolo e quindi ho lasciato i diari di guerra ed ero sepriato come grande materiale scelto, la cognizione è il testo fantasma insieme all'amleto di Shakespeare che si lega e in, in, in, si incastra diciamo, nella vita di Gadda in maniera molto chiara. Eh, Gadda dissemina la sua produzione di, eh, diciamo di, di tracce amletiche e la concezione del dolore è a tutti gli effetti la traccia più importante. Gonzalo di Robutirro, che non, altri, non è che Gadda, e, è anche una grande riscrittura può essere letto anche come una grande riscrittura del paradigma di Amleto gli stessi caratteri lo stesso carattere nevrotico e tendente alla nevrastenia lo stesso rapporto eh, tragico con, con la propria madre ma soprattutto quella che poi è stata l'idea da cui è nato lo spettacolo eh, l'idea che tanto Amleto quanto Gadda per resistere a una ferita eh, tremenda, una ferita che metteva diciamo al repentaglio la vita stessa eh, decidono di sovrapporre alle proprie nevrosi una forma simulata di pazzia quindi se Amleto diventa Ioric diventa il buffone di corte, Gad diventa Gadda cioè la, la reazione folle tra virgolette di Gadda è quella di fare esplodere questa lingua incredibile nel novecento italiano inaudita, perché dai tempi di Dante non si era eh, mai sentita una lingua in grado di allargare fino a questo punto di capacità le maglie proprio, e, e, e diciamo, da, da queste considerazioni e soprattutto da una pratica di scena, perché poi tutto questo si doveva tradurre in scena, non in letteratura o in teoria, è nato l'ingegner della